Chiamare ente nazionale idrocarburi non è un ente, non è un nazionale, è in mano ai fondi americani per il 70%. Comprano con i tuoi soldi, e i miei soldi, due centrali nucleari di Cenovi negli anni '70 in, in Slovacchia. Ma stiamo scherzando? Commerciano, commerciano l'energia come il latte, la stessa cosa. Allora eh, facciamo buchi a 5000 metri, procurando anche dei terremoti, caro mio perché vai a vedere gli specialisti. Quando buchi e fai 50.000 buchi e butti giù liquidi a 5000 metri succede qualcosa, Beh, perché? Perché compriamo il gas d'estate che costa meno, lo stocchiamo a 5.000 metri e lo rivendiamo in Europa d'inverno che costa di più, cioè facciamo da serbatoio e migliaia di persone non sanno nulla di quello che succede, l'energia ce la scambiamo così, la compriamo di notte dal nucleare francese perché la svende, la trasformiamo di giorno con le, con le, con le pompe idroelettriche la vendiamo al doppio agli italiani, ma stiamo scherzando, ma basta, l'energia non la puoi lasciare in mano a questi parassiti, deve Come essere diciamo. stato in mano a dei cittadini trasparenti, la rete che cambia, è la rete, non sono né io, né il movimento, né niente, è la trasparenza la vita, e no, l'eliminazione no, dell'intermediazione no. che ha la rete. La Noi mia domanda proprio era proprio questa. Giulio, sì, sì, sì, posso giugno. fare una domanda? Sì. Questa disfatta di vent'anni di non produttività italiana e anche ci guadagnano nei paesi limitrofi, la Svizzera, l'Austria, la Germania, in qualche modo dovrebbero ringraziare a Berlusconi, no? Assolutamente, è venuto a fare la spesa, qua ormai c'è lo shopping, arrivano e si comprano tutto, si sono comprati delle aziende, che io sono del Genova, mio padre lavorava e sforniva l'Italsida, si sono comprati l'ansaldo nucleare, il Nuovo Pignone, noi facevamo delle pompe, il Nuovo Pignone, che erano le prime nel mondo, avevamo delle eccellenze, l'auto, avevamo i migliori ingegneri del mondo dell'automobile mobile, i migliori ingegneri edili, i migliori progettisti, design, ci siamo disintegrati tutto, non c'è più l'industria qua, non c'è più. No, l'acciaio che l'80% dell'Ilva produceva per il mercato interno, ma come fai a fare l'acciaio? O lo proteggi dai cinesi, che il cinese lo fa a metà prezzo, o lo proteggi mettendo dei dazi, quello che io dico, perché la Cina è entrata nel VTO con 22 accordi, non ne ha rispettato uno. Allora io devo rispettare gli accordi invece che la Cina venga qua con scivoli, sci perché ha comprato il 10% del mio debito e Monti gli ha detto, beh compra un po' di nostri debiti e facciamo degli scivoli, è così, si scambiano la vita delle persone, cioè il mercato deve vivere e le persone devono morire lei si medesimasse in uno straniero che magari ama l'Italia, sa anche parlare la lingua, ci viene in vacanza, che cosa pensa lui al momento dell'Italia? Io guardo, stando a quello che dicono le televisioni straniere, hanno forse una visione più, più obiettiva di quello che succede e dicono tutti, guardate che questo è un paese magnifico, questo, mandate via questi cialtroni. Ed è un paese magnifico e io sono convinto perché le persone per bene ci sono, le persone valide ci sono, abbiamo delle realtà che sono straordinarie: il cibo, pensa solo al cibo, il clima, l'arte, il turismo. Ma non c'è un paese così. Mandi via i cialtroni, metti delle persone per bene, oneste, che guadagnano uno stipendio normale, che, che sia tutto in trasparenza. Ma è meraviglioso. Ma quello che hanno fatto in Sicilia questi 15 ragazzi non è meraviglioso: hanno preso il loro stipendio, 75%. Per cento fanno microcredito a piccola e media impresa con i loro soldi, hanno fatto, ma non li gestiscono, l'hanno messo dentro al bilancio della regione, la regione loro controllano. E quando c'è il microcredito, fanno il microcredito alla piccola media impresa con i loro soldi. E, no, e Perché non viene fuori una notizia così? Quello che vogliamo fare noi. Noi abbiamo bisogno di sentirci un po'. Voi in Svizzera, cazzo in Svizzera, però, qualsiasi decisione alla fine chi la prende? Il cittadino svizzero, non il Parlamento. Avete dei parlamentari che non sapete neanche chi sono. Ruotano, il presidente ruota, ogni due anni cambia. Non, sapete neanche chi, non vi interessa neanche sapere. Non andate neanche a votare, andate a votare meno di noi perché sapete benissimo che l'ultima parola spegne, eh, la, la dite voi con un referendum propositivo senza cuore decidete di aumentarvi le tasse, di aumentarvi i prezzi nei supermercati, di aumentare l'iva o di aumentare eh, l'energia per farvi il traforo del saldo caldo l'avete fatto, avete trovato il sole, l'avete fatto togliete i, i camion, togliete i camion e siete disposti a pagare di più le merci perché devono transitare su ferrovia costa di più e, e vi, siete, vi siete aumentati i prezzi nei supermercati ma, ma l'avete deciso voi allora perché non si può tentare, non siamo svizzeri ma... ma è un paese piccolo no? <ride> ma vabbè però noi siamo realtà piccole sai, noi siamo una, città, una nazione ricca abitata da poveraci ormai ma guarda ormai siamo così, ogni realtà, ogni regione è una realtà diversa io sarei per eh, sono decisioni poi fatte dovrebbero essere prese da, da un referendum fare cinque regioni, sei regioni, otto regioni, non lo so però ogni realtà deve avere la sua storia, la sua cosa Per me è come tanti cantoni svizzeri in Italia, solo che avete una cultura di 100 anni, voi su quelle cose... Voi di 2000. più. Sì, no, una cultura dico, di politica in questo senso dei referendum di, di 150 anni. Noi non sappiamo neanche cosa sia. E quando abbiamo applicato il referendum in Val d'Aosta, che c'è il Statuto Speciale, possono farlo, propositivo, eh, eh, siamo andati lì, c'era il quorum del 50%, l'abbiamo superato, l'inceneritore che volevano fare dentro la Val d'Aosta... L'ultima domanda Alfonso, è il vostro rinca, capolista sì. in Toscana, che cosa vi aug au lo augura se lui entrasse in Montecitorio Che cosa? Che cosa gli augura se lui entra in Montecitorio, <ride> io, no? io, Come allora, capolista della Toscana? Sì, io non lo so cosa posso guardare, perché eh, eh, il, il, il, pensiero, il pensiero comune che vanno a fare i parlamentari, ma il pensiero comune il loro pensiero andranno in lì in con lì uno stipendio in normale. In non deve neanche essere molto basso, perché devono tra lui deve lasciare il suo lavoro, lo lascerà, avrà dei sostituti, Guarda, per due legislature, quindi è prenderà 2.500-3.000 euro al mese, voglio dire, non è una cosa, è da farsi il mazzo veramente, con delle grosse responsabilità che avrà verso chi l'ha mandato lì, perché noi saremo sempre, sarà sempre sotto osservazione, è questa la bellezza.